Prendersi cura della terra, coltivare il futuro e diventare agricoltori. È lo scopo dei giovani che frequentano la Scuola Diffusa della Terra Emilio Sereni, che mette insieme zootecnia, agricoltura, ecologia e diritti. Giovani da tutta Italia, ma anche rifugiati in cerca di specializzazione. Io sono da Gambia. Io sono venuto qui perché lo lavoravo in campagna per più di tre anni, però senza corse. In questo momento io sono tornata da, dall'Irlanda, ho lavorato fuori e ho fatto poi questa scelta di ritornare qui per veramente cercare di trasformare di questa società comunque attraverso il mio lavoro, in questo caso veramente partendo dal basso, dalla terra. Teoria e tanta pratica che vanno dai saperi tradizionali alle nozioni di gestione aziendale. È una scuola eh, che sarà altamente pratica. Prevediamo comunque un percorso teorico, ma sarà una scuola dove, comunque, eh, gli studenti, i discenti metteranno mani nella terra e impareranno a, a cosa vuol dire fare agricoltura, agricoltura sostenibile nel rispetto della biodiversità. Gli studenti hanno la possibilità di imparare a fare gli agricoltori sul campo e per alcuni di loro è previsto anche il tirocinio e una borsa lavoro in tre aziende, dalla Liguria a Lazio. Un'opportunità per costruire il futuro con i progetti che restano vivi nonostante le difficoltà. Io vengo dal sud delle Marche, da Ripatranzone e il terremoto ha buttato giù la mia casa e di conseguenza ho perso anche il lavoro. Il mio progetto è poter continuare a lavorare la terra, È eh, quello che amo fare e spero di continuare. E il tuo territorio? Sì, certo.